Zombie apocalypse, Zombie Allora, rieccomi con un altro video in collaborazione di nuovo con Ivano Quartuccio Ruggero E nulla, questo è un video decluttering dei miei trucchi Non so ancora cosa andrò a far vedere ma almeno provo a fare questo video Ancora non so come impostare la fotocamera ma questo è un dettaglio Scusate l'interruzione, allora praticamente... Allora, adesso farò vedere alcuni miei trucchi. Non ho ancora idea di come mettere a impostare la fotocamera del telefonino, perché sto registrando col telefonino <ride> e quindi dovrò per forza mh, trovare una un sistemazione, un, non lo so, caso mai lo terrò in mano al telefono, perché okay, la vedo una cosa impossibile, eh. vabbè, niente, adesso avvicino la telecamera e vi faccio vedere i miei trucchi a dopo. Allora ragazzi, come qui, dunque, questa è la mia postazione dove mi, di solito mi mettevo, perché vi ho detto che ho la televisione qui per guardare i video, sì, video Ciao, vabbè, anche quelli, la, te, la TV in generale e niente. Adesso vabbè, è spenta, comunque, questo vi dicevo, è un video dei con chi sappiamo noi, Ivana Quartuccio Ruggero, dunque. Questi sono tutti i miei trucchi, questo per giunto l'altro giorno mi è caduto, anzi no, stamani mi è caduto per terra, se non erro, non mi ricordo comunque. Allora, questo è un correttore che mi ci sono trovata davvero molto bene, ma l'ho declattero perché ormai, anche se ce n'è ancora, ormai purtroppo eh, mi sa che è bello che è scaduto perché ovviamente quando una persona apre un prodotto, ovvio che scade e quindi parte il pau. Allora ce c'era eh, 12 mesi di pausa non ero, sì. E questo era della Rimel. Aspettate un secondo. Sì, mi sa che era proprio della Rimel. Non mi ricordo neanche. Sì, Rimel. Vedete? Si lontano, il video. Ok, Rimel. Puoi eh, declatterò anche questo che non ce n'è più ormai. Quindi ciao proprio. Mi è piaciuto molto come mascara. Allunga molto le ciglia, le fa, vabbè Le mie ciglia sono belle lunghe di suo, sono folte e mi piacciono davvero tanto. Questo mascara perché fate un uno sguardo effetto proprio fresco, come per la sveglia, diciamo, e mi piace davvero tanto. Quindi è stra buono. Direi poi, vabbè, lo scopo che avete che fare è bello cicciotto non molto, ma una pena. E, e nulla, la Jet Big Lashes Volume Curl, molto buono, si sì. poi come correttore che vi dico a fa, è questo qui della Debbie, si sì, Debbie, lo trovo fuori dalla camera perché stavo guardando che di che marchio era, di che brand era, Debbie Concealer Solution e questo è Ehm, appunto un correttore che mi copriva non tanto che neanche bene occhia le occhiaie perché ahimè purtroppo non so se l'ho preso sì, a sapere profumi sì. qui in Sardegna non c'è cioè, né Tegota né in Primark mi sa tanto ma mi pare che ci sia mh, sì, appunto con i profumi l'ho preso a i profumi e mi ci sono trovata davvero bene ma però eh, non, be no, non, dico, no, non proprio bene perché le occhiaie le coprivano fino a un certo punto perché poi le occhiaie si rivedevano quindi, no. È stata una, una fesseria questo correttore, non, non mi ha fatto impazzire. Diciamoci la verità quindi, fiu, via lo, lo butto: lo del Ah, questo è uno specchietto, non si butta perché mi piace troppo. Poi, vabbè, questo graffio che vedete ve l'ho fatto io non so come, ma vabbè, dettagli questo invece lo tengo perché mi piace ed è un blush un burro, burro blush si, può, sì, di chico. questo è si può sia eh, usare come mm, balsamo, lip balsamo che come blush e quindi questo lo tengo questo è un glow touch appunto. vedete? non so se si vede si glow touch poi da parte E oppure lo metto dentro questo, questo qua non so questo <ride> questo non so perché lo lo ancora dentro ma vabbè è uno smalto che non voglio declaterare deve andare a finire qua vedete qui sopra e niente ops ho fatto cadere qualcosa vabbè sempre io sono allora qui c'è questo che devo tenere questo è un fondotinta che non ho ancora utilizzato ma credo che non lo utilizzerò mai perché secondo me una cosa presa su internet così a scatola chiusa, anche se mi è stato omaggiato in un giveaway di una mia cara amica che tra l'altro ogni tanto ti, ti guardo di papa, non so perché, ma vabbè, perché guardo altri canali, ma no comment, sono sempre la solita e quindi si chiama Cosa si che sia una BB cream o una CC cream, non saprei eh, no, non ho fatto partire il pavo di questa perché non è che non mi fido, ma io ho diverse esigenze di, inerente sia alle BB cream che mh, alle non CC cream, come dia si voglia, perché non mi fido, preferisco comprarle da me le cose anche se a volte le vinco, se le vinco questa appunto la passerò a un'altra persona, sempre che la vuole, perché non lo so. Non l'ho né aperta né, né aperta, ragazzi. L'ho sempre, sempre qua e nulla. Poi, specchietto a parte. Questo era uno specchietto preso dall'estivista. Questo è un bagno schiuma che ho terminato. Non so cosa c'entra qui. Comunque, fondotinta della Rimmel o Maybelline? Cos'è? No, Maybelline. Maybelline, fondotinta molto buono. Ma anche questo ce l'avevo nelle scorte. Che poi, ovviamente. Non è che non ce n'è più, ce n'è, ma non lo uso più perché mi ho trovato di meglio Sempre meibile o altro, però eh, ho preferito usare altri fondotinta. che Adesso non so, qua farvi vedere. Anzi, no, mi faccio vedere. Aspettate un secondo se non mi casca tutto, vi dicevo. Adesso sto per utilizzare tra poco questo campioncino. Della, tra poco, quando mi va di truccarmi, fondotinta della Clarins. Questo qua che è molto buono. Ne ho sentito parlare sempre bene sul web, ovvero su YouTube, e quindi mi piace davvero tanto come performa la pelle, come la illumina e la. non dico che lo opacizza, sì, più che altro che la illumina e la fa diventare un effetto bello rimpolpato, bello, bello da faccia sveglia, dire, da faccia bella fresca appena sveglia come si può dire, scusate se mi viene a dire così ma non so altro cosa dire, quindi mi viene a dire questo, questo termine, come appena uno che ha lavato la faccia e si è ripristinata, tutto lì, e niente... Continuiamo mentre con eh, la matita, ho, eh, questa matita qui eh, l'ho presa da AliExpress ma non mi sembra che ormai la possa più utilizzare perché non so se è ancora buona o meno, quindi o la cestino o ehm, non lo so, la uso così tanto per fare il swatch, per vedere che cose, ma non ne vale la pena perché non voglio guastare nelle mani e ne meno le labbra, perché non so se era, veramente non ricordo se era mat matita occhio o labbra aspettate un secondo, si, sì, era una matita labbra a quanto pare, no no no, la declattero, cioè la butto, e ciao proprio idem, un altro correttore rimel, sempre la stessa identica cosa, non la voglio più mh, usare perché, tanto anche se ce n'è un altro po' ribadisco la stessa identica cosa eh, ho trovato quella della Infallible l'oreal cashmere 327 quindi lo uso sia come fondotinta che come correttore quindi top ma questo mi è piaciuto ma non so se lo, ricom lo ricomprerò ancora o boh, non lo so lo comprerò boh, comunque ci siamo capiti money, crema mani crema mani è regalata da una mia parente ossia mia cugina mi è piaciuta tanto ce l'ho ancora, c'è un ultimo rimasuglio, sembra ancora che sia piena, forse è piena non saprei, aspettate un attimo Sì. è ancora bella piena un po' suzzino, la confezione per il pack, ma va bene così dai e niente ragazze, poi correttore, come correttore questo qui della Cosa sei tu? Maybelline New York sì. Questo è della Maybelline New York Mi è piaciuto molto Mi sono trovata bene e Ha una buona texture Ed è davvero molto buono e Copre bene le occhiaie E fa il suo bel lavoretto sì. E niente Questo lo, lo declatterò, Ma non so se lo ricomprerò ancora Perché Perché si sì, ragazze Perché mh, preferisco ancora utilizzare, finire di riutilizzare quello che ho in scorta, cioè, in scorta, adesso parlo di scorta tutto andare mm, Corretto della L'Oreal infallibile, questo, Vabbè, questo lo declatterò, qua non c'è altro niente Continuiamo qui, qui c'è un burro Macao della, no, questo qui era io quando andavo a scuola, io devo l'ulcio da labbra L'ulcio da labbra della, della, non so che marca ancora sia Vabbè, un ricordo che ho affettuoso di quando andavo a scuola, che non voglio più buttare. Ma mi sa che l'ho buttato, perché, ciao, ne proprio. Di quando andavo al superiore questo qui è. Vedete? Già. Burro cacao, vi dicevo della Kiko. Eh, ma mi sa che anche questo è da buttare. Quindi, ciao, proprio. Non ve li apro perché tanto non, non, non ne vale la pena, ragazze, Mi sento tutte le mani appiccicose. che perché è un motivo. Fondotinta o cos'è? No, questo è. No, ho sbagliato Questo è una protezione solare 50 Rossettino che tanto oramai Non uso più e vabbè L'ho aperto ma poi Non l'ho più usato Altro rossetto preso così A scatola chiusa in un negozio Che poi non è scatola chiusa ma Non sapevo neanche di che marca fosse quindi... Ah dai cinesi l'ho preso Siamo sicuri? Mi sa di sì Ciao. No, sto parlando tra me e me ma So che comunque dall'altra parte di questo video ci sarà un sacco di gente, a ascoltarmi più o meno quella che c'è. Comunque anche per colpo che mi seguono io il video lo faccio lo stesso. Mascara di Nabla. Questo mi era stato regalato da una mia cara amica, sempre conosciuta prima su Facebook poi abbiamo fatto un sacco di video insieme su youtube e wow top mi è piaciuto davvero tanto sto mascara vabbè ripetisco che ho le, le ciglia delle folte naturali di mio però sto mascara era la non so come si può descrivere era un, un fiore al bacio, bellissimo troppo bello sto mascara mi è piaciuto tanto non avevo bisogno di troppi né ma di questo mascara nel senso che eh, sì, ragazze, era bello e basta. Piaceva tanto, lo mettevo anche senza truccarmi troppo. Mascara blush, o il rossetto, il ciella, quel che l'è, e uscivo di casa e esco di casa tuttora quando metto mascara senza mettere null'altro. Poi altro del eh? bello che della Ven e niente. Mi piace, ma non ne compro altri perché, ragazze ne ho fino all'osso del collo di comprare sempre burro cacao che, burro cacao, che poi non uso mai quindi ciao, ne uso quelli che uso adesso ne ho uno della lavello che ancora non ho e non utilizzo ce lo dico davvero in scorta ma non lo utilizzo finché non termino quello della bio provenzali e niente Terminato anche questo perché non ce n'è davvero più qui c'è qualche campioncino come potete vedere campioncino dell'Avon come lo chiama Antonella 12 come si chiama non lo so comunque ci siamo capiti Antonella i consigli Antonella io ho detto 12 non so per quale motivo ma sul suo canale parla dei cons di consigli molto buoni mi piace tanto quindi ciao Antonella se vedi visto video e niente e basta non c'è altro nulla io il resto adesso qua aspettate un secondo che alcune cose qua le devo buttare ma qualcosa qua la voglio tenere Cosa tengo? Ah sì, questo specchio, il mio temperino e tutto il resto ce lo butto. Ah, anche l'altro specchio devo tenere, ovviamente. E niente, adesso ci vediamo al prossimo video. Io saluto da, con tutto l'amore che voglio a Ivana Cortuccio Ruggero. Vi giro la telecamera e ci vediamo per i saluti finali. Dai. E niente ragazzi, questo era tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, ehm, saluto, ciao Ivana, grazie per questa collaborazione, mettete un like sia da me che da Ivana Quartricio Ruggero, bacio, e commentate qua sotto, e iscrivetevi se va per attivare anche la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento, ciao, bacio, a presto, ciao Ivana, ciao a tutti, ciao. ZOMBIE APOCALYPSE <laughs>